Questa vigna qua era, era oramai tutto abbandonato, c'erano piante eh, diciamo che avevano circa 15-20 anni di vita già, delle betulle, dei de frassi, c'era un po' di tutto già. E abbiamo deciso di prendere questi terreni qua, li abbiamo comprati e ripiantati completamente. Quindi abbiamo messo, allora, il primo, eh, la prima volta abbiamo messo 600 viti di Avanà e 400 di biquet e poi abbiamo fatto ancora un ulteriore pezzo che abbiamo messo 200 viti di bianco e altre 400 di avanà, questo due anni fa, quindi prima hanno 4 anni, le altre più in là due anni. Beh, il lavoro principalmente è stato prima vabbè, togliere, tagliare le piante, togliere i cespugli, poi abbiamo dovuto fare venire uno con l'escavatore per togliere tutti i ceppi delle piante dalla vigna. E poi per ripiantare abbiamo anche usato l'escavatore che, che era qua per rifare, diciamo, per, ci aiutava così a rimettere i pali e a piantare le viti. Il muri di sostegno c'erano già, a parte un paio, che forse, un paio di punti che erano un po' crollati che l'ho ritirati su, ma gli altri erano già così e semplicemente essendo per lungo così abbiamo deciso di piantare le viti lungo, lungo il muro di modo che il trattore possa passare e gira tutto e sale fino sopra. E sopra c'era una vecchia casa diciamo, colonica che veniva usata una volta per venire a fare i lavori nelle vigne e qua si chiama la finiera e quella casa lì in particolare si chiama la finiera D'Ugar Blai perché era di proprietà di una famiglia Blais e difatti i vari pezzamenti di vigna li ho comprati tutti da persone diverse ma che tutti, erano tutti imparentati tra di loro e arrivavano tutti da questa famiglia Blais cioè quindi anche anticamente era già un vigneto unico poi era stato diviso negli ultimi tempi, dai vari, vari eredi.